Allora, trattiamo oggi un tema molto sentito per tutto il versante est della capitale che usufruisce della 24 e farò una breve ricostruzione dei fatti che poi io spero verranno approfonditi dalla nostra giunta perché mh, praticamente ci sono diverse perplessità che scaturiscono mh, diciamo, da accordi che iniziarono nel 73 con la costruzione della tangenziale est del tronchetto stradale quindi che viene escluso dal pagamento cioè dal grande raccordo anulare fino alla tangenziale est. Nel 2002 iniziamo l'avventura io la definisco così delle complanari perché l'ANAS stipulò un accordo quadro con Ministero Infrastrutture, Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma e Comune di Tivoli, Guidonia, Castelmatama e Cassa Depositi e Plessi per la costruzione della terza corsia. Nel 2003 eh, la, eh, il Consiglio Comunale ha, ha adottò il nuovo piano regolatore e quindi eh, commutarono il, il discorso della terza corsia dell'autostrada dell 24 con le complanari per le mutate esigenze della città, quindi per poter venire incontro all'incremento di popolazione su quel versante. Ricordo che Ponte di Nona, Colle degli Abedi e altri quartieri limitrofi sono collegati alla città solo ed esclusivamente grazie all'autostrada 24 perché la viabilità ordinaria è praticamente insufficiente. Nel 2004 è stato siglato un protocollo d'intesa tra Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, ANAS, Strade dei Parchi e SPA, Regione Lazio, Provincia di Roma e Comune di Roma, con delle previsioni ben specifiche circa la realizzazione delle due complanari. Nel 2006 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Regione Lazio, ANAS eccetera eccetera sottoscriverono una nuova eh, intesa per le realizza la realizzazione delle complanari che stiamo trattando. Praticamente il costo dell'opera è, è stato di quasi 260 milioni di euro. Chiarisco sul perché sto facendo questa cronologia di, di interventi. Il, il discorso è che eh, nel 2008 e 2009, cerco di stringere, eh, ci sono stati degli atti integrativi che portarono a delle eh, vere e proprie conclusioni eh, diciamo che potevano essere anche viste in favore dei cittadini. Eh, si stabilì di ridefinire operativamente le modalità di gestione, gli oneri e le responsabilità in capo ai soggetti interessati insomma era tutto da eh, programmare e da stabilire con tutti gli enti interessati il discorso qual è? è che dal nostro punto di vista nel 2009 l'ANAS sottoscrive direttamente con strade dei parchi una convenzione unica che di fatto annulla tutto quello che era stato fatto fino a a quel punto e sicuramente noi non mettiamo in dubbio circa la bontà del, dell'azione del, del governo in quel periodo però ci, diciamo, ci, ci sono alcune eh, piccole discresie che dovremmo approfondire soprattutto a cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che gli aumenti eh, stabiliti sulla base di una presunta eh, autostrada di montagna eh, sono per noi eh, decisamente inaccettabili visto che siamo vicini al livello del mare e eh, oltretutto l'esclusione dalla, dalla stipula dell'ultima convenzione unica mh, di, di tanti enti interessati tipo tutti i comuni del, del Basso Lazio e, e la Regione Lazio eh, ha previsto insomma, una, io definirei strana situazione, perché, perché mh, le complanari erano state progettate per eh, essere dedicate al trasporto pubblico locale e sono prive di eh, corsie di emergenza. Quindi mh, secondo noi anche difficilmente possono essere classificate come autostrada, ma al massimo eh, possono essere identificate con una definizione che sta nel, nel regolamento viario, quindi come strade urbane di scorrimento tipo D. Quindi il, la posizione del petaggio è alquanto insomma, singolare, quindi io la, la valuterei. E altre discriminazioni che si sono create sono state dal fatto che nell'ambito dello stesso comune ci sono cittadini che beneficiano di un tratto considerato autostradale gratuitamente e altri che sono costretti a pagare un pedaggio notevole. Quindi qual è l'impegno che noi chiediamo alla, alla Sindaca e alla Giunta Capitolina? Sicuramente quello di verificare eh, l'esito del tavolo tecnico che c'è stato il 9 gennaio 2018 tra i governatori del Lazio e Abruzzo e il Ministero delle Infrastrutture, i quali avevano annunciato pubblicamente che avrebbero cercato di proporre alla concessionaria l'applicazione di uno sconto che a noi per il momento non, non risulta perché le, i pedaggi sono rimasti invariati, cioè aumenti compresi. E poi il, la riapertura e la ridefinizione dello di uno specifico accordo che riprenda gli impegni che erano previsti nei precedenti accordi che eh, diciamo, hanno escluso buona parte della città, e hanno determinato una discriminazione tra i cittadini dentro l'accordo e i cittadini che abitano fuori l'accordo. Quindi la, la nostra azione dovrà essere improntata sicuramente a un intervento dell'Avvocatura Generale per riprendere tutta la documentazione e anche politicamente cercare di interessare il nuovo governo per eh, sanare questa situazione che di fatto è veramente penalizzante per i cittadini romani e eh, assolutamente andare a riconciliare quello che è un diritto sacrosanto cioè quello di muoversi all'interno almeno del proprio comune visto, visto che parliamo di Roma con la stessa libertà degli altri cittadini. Grazie.